Buona cucina e la buona finanza, partenza del 2021 Giussi, e tutti ti chiedono sempre come sarà questo 2021, le previsioni, l'oroscopo della finanza? <ride> Beh, ecco no, <ride> sai che io, a me non piace troppo accostare questo concetto però chiaramente...